Allora, proviamo a usare l'account di prova su un account nuovo quindi proviamo a registrarci in una forma che non ho ancora usato ad esempio qua entro con mio account, un account totalmente nuovo e questo account nuovo vedete che mi chiede se voglio entrare e io voglio entrare come teacher perché voglio usarlo al massimo come teacher facciamo teacher, mi chiede se sono almeno 18 anni, dico di sì mi chiede di eh, vedere tutte le condizioni gli dico di sì agree a questo punto eh, se voglio eh, ok diciamo di non mandarci mail mm? lui mi manda un'email di eh, conferma mm? e, e per attivare l'account nuovo quindi noi andiamo a cliccare su quella mail, ok ho cliccato il link sulla mail e quindi è stato confermato l'indirizzo faccio continue, a questo punto quando entro sicuramente non ho registrato quindi lui mi propone questa cosa che io non, non accetto e a questo punto vedete che ho, uh, ho tutte le opzioni diciamo della, della versione free quindi per vedere che sono nella free basta vedere che qui non c'è scritto free mh? e quindi se io faccio cospaces spaces qui eh, vedete che c'è pro create folder eh, e a questo punto faccio che fare l'upgrade to pro mh? Allora, quando faccio l'upgrade to pro vedete che c'è un activate trial l'activate trial eh, se, eh, mi chiede un trial code allora, gli scrivo cost proventi che era quel trial code che abbiamo visto prima facciamo activate trial e a questo punto dice che ho 100 uh, posti disponibili che scadranno tutto a, a fine, dicembre, uh, fine gennaio 13 gennaio 2023 e quindi facciamo close e a questo punto vedete che eh, il, uh, in teoria quindi probabilmente devo fare un logout e poi fargli di nuovo la registrazione. E a questo punto dovrei essere effettivamente, vedere dice 1 su 100, quindi dovrei poter fare tranquillamente le classi. Quindi posso creare classi, posso fare cospace, vedete che mi fa fare anche le cose che prima non potevo fare, create folder e in particolare se vado in un in ambiente quando faccio vado sulla library vedete che eh, mi, mi dà tutto libero cioè, quindi sono tutte le versioni quindi del special in particolare, a parte questa no, anche queste sono disponibili quindi ho tutto il necessario e sono...